Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale, benvenuti ai nuovi iscritti allora oggi sono qui con un nuovo progetto, un progetto che non è mio ma è un progetto, diciamo è un lavoro che ho trovato lo schema che ho trovato su Pinterest e da un po' che volevo fare questo maglioncino e quindi oggi ho trovato il filato adatto e mi sono decisa a, a realizzare questa maglia io comunque non ho fatto le maniche lunghe ma voi se volete potete uh, potete fare tranquillamente le maniche lunghe infatti poi nel video vi faccio vedere come riprendere le maglie per fare la manica e come dicevo ho trovato anche lo schema ed è un multiplo di 8 catenelle per la mia maglia che è una taglia io porto una taglia 46 ho iniziato con 144 catenelle allora la scollatura è abbastanza eh, diciamo è una bella scollatura larga fa caldo quindi d'estate a me piace portare queste scollature abbastanza larghe che vanno diciamo sulle spalle quasi nel modello che ho trovato io eh, qui c'è anche un bordo per la scollatura io non l'ho fatto ma voi se volete potete farlo sono delle maglie alte in rilievo quindi è come, eh, come la maglia a coste con i ferri quindi una maglia alta in costa davanti una maglia alta in costa dietro o in rilievo va bene è una lavorazione molto semplice perché dobbiamo fare delle maglie alte e catenelle e questo diciamo a me piace molto il ve lo faccio vedere qui perché qui è colorato con il mio grigio con darsi non si vede benissimo ecco è veramente molto molto carino allora vi do io qui ho scritto delle taglie però voi comunque dovete provare le catenelle se usate il mio stesso filato cioè comunque dovete fare le catenelle e le chiudete a cerchio e provate se vi entra dalla testa ma 128 catenelle io penso proprio di sì allora per la taglia m 128 catenelle abbiamo 16 motivi e io ho fatto in questa maniera 5 motivi davanti 5 motivi dietro e 3 per ogni manica per la taglia l la taglia che ho fatto io ho iniziato con 144 catenelle quindi mi trovo 18 motivi e ho fatto 6 motivi davanti 6 motivi dietro e 3 per ogni manica la xl ho fatto 6 motivi davanti 6 motivi dietro e 4 per ogni manica se volete una taglia ancora più grande aggiungete 16 catenelle ok bene il filato che ho usato è il filato della Mistrico Filati Only Lino Natural Line. Questo che vedete è un gomitolo da 50 grammi ed è 110 metri circa. La composizione di questo filato è 80% viscosa lino riciclata e 20% lino. È veramente molto morbido. Questo filato è veramente molto bello e piacevole al tatto. Eh, molto fresco sulla pelle ed è ideale per fare proprio delle creazioni estive per questa maglia che è una taglia 46 io ho utilizzato 320 grammi di questo filato ok e l'ho lavorato con l'uncinetto del 3 e mezzo bene io vi lascio il tutorial spero che insomma che che vi piaccia che lo volete realizzare se è così fatemi compagnia un bacione a tutti ciao allora per le mie catenelle per la scollatura che ho deciso di ottenere io voglio una scollatura abbastanza larga d'estate mi piacciono le scollature larghissime voi se volete togliete qualche catenella io ne ho fatte 144 quindi togliete 8 oppure 16 catenelle ok bene fatto le mie 144 catenelle adesso le vado a chiudere a cerchio vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima allora io sto provando a lavorare con l'uncinetto del numero 3 ancora non ho provato il mio filo quindi devo capire uncinetto va bene non ho fatto il campione questa volta allora inizio con 3 catenelle le 3 catenelle sono la prima maglia alta adesso lavoro un giro tutto a maglia alta faccio una base di maglie alte e quindi lavoro 144 maglie alte vado in ogni catenella e lavoro una maglia alta eccomi ho finito il giro quindi finisco con una maglia alta 2 catenelle e adesso qui lavoro l'ultima maglia alta ho iniziato con due maglie quindi salto le due maglie vado nella terza faccio una maglia alta e adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima ecco il primo giro l'abbiamo concluso abbiamo fatto 3 maglie alte 2 catenelle di separazione abbiamo saltato 2 maglie nella terza oh, abbiamo lavorato la maglia alta poi ancora 2 maglie alte abbiamo saltato 2 maglie e poi abbiamo lavorato le tre maglie alte adesso andiamo nel secondo giro quindi facciamo 3 catenelle 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta nella maglia seguente lavoro 2 maglie alte 1 2 adesso facciamo 2 catenelle Qui nella maglia alta lavoro una maglia alta 2 catenelle qui abbiamo 3 maglie alte vado sulla prima maglia lavoro 2 maglie alte quindi 1 rientro 2 2 maglie alte nella stessa maglia una maglia alta centrale e 2 maglie alte sulla terza maglia E poi ancora 2 catenelle abbiamo la maglia centrale lavoriamo una maglia alta sulla maglia alta 2 catenelle adesso qui mi trovo le 3 maglie alte vado sulla prima e lavoro 2 maglie alte lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia una maglia alta centrale 2 maglie alte sulla terza maglia 2 catenelle maglia alta sulla maglia alta questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il giro sto per terminare il mio giro quindi ho fatto le mie 5 maglie alte 2 catenelle una maglia alta sulla maglia alta 2 catenelle sull'ultima maglia devo lavorare ancora due maglie alte adesso chiudo nella terza catenella iniziale quindi mi trovo proprio al centro delle cinque maglie alte adesso faccio 1 2 3 catenelle corrispondono alla prima maglia alta più 2 catenelle di separazione adesso stiamo lavorando il terzo giro qui dove mi trovo la maglia alta nell'archetto delle due catenelle lavoro 2 maglie alte 1 2 una maglia alta nella maglia alta e due catenelle 2 eh, maglie alte nelle due catenelle 2 catenelle di separazione di qui mi trovo le 5 maglie alte vado sulla terza maglia quindi salto la prima la seconda sulla terza maglia lavoro una maglia alta 2 catenelle e adesso ripeto qui nelle due catenelle di separazione lavoro 2 maglie alte una maglia alta nella maglia e 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle e ancora 2 catenelle maglia alta al centro delle 5 maglie alte quindi salto la prima la seconda e vado nella terza questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro quindi 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle una maglia alta sulla maglia alta 2 maglie alte nell'archetto delle 2 catenelle 2 catenelle di separazione una maglia alta al centro delle 5 maglie quindi vado sulla terza maglia 2 catenelle e così via questo è il giro che dobbiamo fare bene finisco il giro ho fatto le mie 5 maglie alte 2 catenelle chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima così adesso lavoro le maglie come si presentano quindi faccio 3 catenelle più 2 di separazione 3 catenelle come sempre sono la prima maglia alta e 2 catenelle di separazione e lavoro 5 maglie alte sulle 5 maglie 3 4 5 2 catenelle di separazione una maglia alta sulla maglia alta 2 catenelle di separazione e qui lavoro 5 maglie alte 1 2 3 4 5 2 catenelle di separazione e faccio una maglia alta sulla maglia alta e vado avanti così per tutto il giro quindi lavoriamo le maglie come si presentano finito il mio giro ho fatto le mie 5 maglie alte 2 catenelle chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima e abbiamo finito il quarto giro adesso iniziamo il quinto giro adesso dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qui quindi facciamo iniziamo con 3 catenelle che sono la prima maglia alta nell'archetto delle due catenelle lavoro 2 maglie alte adesso non faccio 2 catenelle ma lavoro con 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado qui nella quinta eh, nella terza maglia quindi salto le due maglie nella terza maglia lavoro una maglia alta 1 2 3 catenelle nell'archetto delle due catenelle lavoro 2 maglie alte 1 2 una maglia alta sulla maglia alta e due maglie alte nell'archetto delle due catenelle 1 2 3 catenelle di separazione salto 2 maglie vado sulla terza maglia la maglia centrale e lavoro una maglia alta 3 catenelle e ripeto quindi vado qui nell'archetto delle due catenelle lavoro 2 maglie alte una maglia alta sulla maglia e 2 maglie alte nell'archetto di una eh, delle due catenelle 1 2 3 catenelle una maglia alta al centro delle 5 maglie alte quindi sulla terza maglia e vado avanti così per tutto il giro ok allora sono quasi alla fine del giro devo completare il mio giro nelle eh, catenelle devo lavorare due maglie alte E chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima quindi abbiamo finito il quinto giro il sesto giro lavoriamo le maglie come si presentano quindi lavoriamo 5 maglie alte sulle 5 maglie alte qui mi trovo al centro delle 5 maglie quindi inizio il mio giro in questa maniera alla fine del giro finisco di lavorare le mie due maglie faccio 3 catenelle una maglia alta nella maglia alta catenelle 5 maglie alte sulle cinque maglie e finisco il giro in questa maniera cioè vado avanti per tutto il giro lavorando le maglie come si presentano ok ok bene finisco il sesto giro ho fatto le 3 catenelle e adesso lavoro le due maglie alte 1 2 e adesso chiudo nella terza catenella con una maglia bassissima adesso qui dobbiamo fare quello che abbiamo fatto qua quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 3 di separazione quindi in tutto 6 catenelle lavoro nell'archetto delle 3 catenelle faccio 2 maglie alte Però scusate ho preso male il filo 2 maglie alte 1 2 una maglia alta nella maglia alta 2 maglie alte nell'archetto seguente: 1 2 3 catenelle una maglia alta al centro delle 5 maglie alte 3 catenelle di separazione vado nell'archetto lavoro 2 maglie alte 1 2 una maglia alta nella maglia alta maglie alte nell'archetto seguente 3 catenelle e una maglia alta al centro delle 5 maglie così per tutto il giro quindi siamo al settimo giro l'ottavo giro lavoriamo le maglie come si presentano ok quindi ci ritroviamo alla fine dell'ottavo giro rieccomi allora ho finito il settimo e l'ottavo giro ok ora inizio con 3 catenelle facciamo il nono giro 1 2 3 Nell'archetto lavoro 3 maglie alte quindi non lavoro più 2 maglie alte ma adesso lavoro 3 maglie alte 2 3 3 catenelle una maglia alta al centro delle 5 maglie 3 catenelle di separazione nell'archetto delle 3 catenelle lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto 3 catenelle di separazione una maglia alta al centro delle 5 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle maglia alta nella maglia alta e 3 catenelle eh, 3 maglie alte nelle 3 nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 3 catenelle una maglia alta al centro delle 5 maglie 3 catenelle e così via per tutto il giro quindi adesso abbiamo 7 maglie alte nel prossimo giro lavoriamo le maglie come si presentano quindi io qui ho iniziato con una maglia alta 3 maglie alte nell'archetto alla fine del giro qui devo lavorare 3 maglie alte e mi aggancio alla terza catenella con una maglia bassissima ok quindi faccio una maglia alta al centro delle 5 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte e poi chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella quindi vado avanti al lavoro il nono giro e il decimo giro ci ritroviamo all'undicesimo giro eccomi allora ho lavorato il nono giro e il decimo giro il decimo giro ho lavorato le maglie come si presentano come si presentavano quindi sette maglie alte sulle sette maglie alte 3 catenelle una maglia alta sulla maglia alta ok adesso facciamo l'undicesimo giro undicesimo giro e come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 quindi dobbiamo lavorare l'undicesimo giro come il nono giro ok di qui faccio una maglia alta al centro delle sette maglie alte 3 catenelle nell'archetto lavoro 3 maglie alte una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto seguente 3 catenelle di separazione una maglia alta al centro delle sette maglie alte bene così per tutto il giro bene finito l'undicesimo giro adesso iniziamo il dodicesimo allora faccio una catenella entro nella maglia alta e faccio una maglia bassa una maglia bassa nell'archetto seguente due catenelle di separazione adesso lavoro eh, sette maglie alte 3 4, 5, 6, 7, 2 catenelle di separazione, nell'archetto faccio una maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia alta e ancora una maglia bassa, quindi in tutto 3 maglie basse, 2 catenelle, sette maglie alte 2 3 4 5 6 7 2 catenelle di separazione una maglia bassa proprio qui vicino alla maglia alta una maglia bassa nella maglia alta e ancora una maglia bassa quindi 3 maglie basse 2 catenelle e 7 maglie alte e così dobbiamo continuare per tutto il giro 6 e 7 lo faccio rivedere quindi 2 catenelle una maglia bassa proprio vicino alla maglia alla maglia alta così una maglia bassa e una maglia bassa 2 catenelle e 7 maglie alte così per tutto il giro arrivata alla fine del giro lavoro una maglia bassa vicino alla maglia alta e chiudo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima così provo ad avvicinare un attimino il lavoro l'immagine così adesso inizio con 3 catenelle 1 2 3 più 3 di separazione continuo a lavorare 7 maglie alte quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia alta quindi sette maglie 7 1 2 3 catenelle una maglia alta nella maglia centrale quindi nella maglia bassa salto la prima, vado nella maglia centrale sulla seconda 3 catenelle 7 maglie alte quindi non facciamo più due volte, ma adesso facciamo tre volte 6 2 4 6 7 3 catenelle, maglia alta al centro delle tre maglie basse, così 3 catenelle, 7 maglie alte, ok, così per tutto il giro. Eccomi, allora finisco il mio giro. Ho lavorato le mie 7 maglie alte, 3 catenelle adesso faccio una maglia bassissima nella terza catenella 1 2 3 così ora lavoro 3 catenelle 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle 1 2 3 3 catenelle una maglia alta al centro delle sette maglie quindi 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia alta 1 2 3 catenelle vado nell'archetto lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte quindi in tutto abbiamo lavorato ancora 7 maglie alte 3 catenelle una maglia alta nella quarta maglia alta 1 2 3 catenelle vado nell'archetto e lavoro 3 maglie alte una maglia alta nella sulla maglia alta e poi ancora 3 maglie alte nell'archetto 23 3 catenelle maglia alta al centro delle sette maglie alte così arrivo alla fine del giro allora finisco il giro completo le mie 7 maglie alte quindi qui nell'archetto lavoro le mie 3 maglie alte 1 2 3 e una maglia bassissima nella terza catenella ora facciamo dobbiamo lavorare sette maglie alte sulle sette maglie alte quindi qui stiamo facendo questo faccio vedere bene questo giro quindi lavoriamo 7 maglie alte 2 catenelle 3 maglie basse 2 catenelle e 7 maglie alte dobbiamo ripetere adesso sempre questo motivo ok ripetiamo questo motivo adesso siamo nel secondo giro poi facciamo il terzo e poi ricominciamo. Quindi dobbiamo continuare questo motivo fino ad arrivare all'altezza del sottobraccio. Quando arriviamo alla nostra misura, poi chiudiamo. Allora vediamo se riesco. Ecco, poi chiudiamo per, per le braccia, così vediamo se riesco ecco in questa maniera quindi dobbiamo continuare questo motivo fino ad arrivare all'altezza degli scalfi io al momento sono a 14 centimetri quindi non manca tantissimo allora qui dobbiamo iniziare in questa maniera facciamo 3 catenelle adesso lavoro 3 maglie alte sulle 3 maglie 1 2 3 2 catenelle una maglia bassa proprio qui vicino alla maglia alta una maglia bassa nella maglia alta e una maglia bassa nella nell'archetto seguente 2 catenelle e qui lavoriamo le sette maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 2 catenelle maglia bassa bassa nella maglia alta e maglia bassa 2 catenelle e 7 maglie alte ok allora andiamo avanti ci ritroviamo quando arriviamo all'altezza degli scalpi. quindi dovete ripetere questi motivi adesso qui siamo nel secondo giro siamo qui poi dovete lavorare il terzo giro e poi ricominciate di nuovo oh, il motivo ok a dopo rieccomi allora io sono arrivata a 18 centimetri quindi va bene per eh, la mia misura per la taglia che a me serve ora io qui ho messo dei marcapunti quindi chiuderò la mia manica qui aggiungerò delle catenelle quindi lascerò per il davanti e il dietro 1 2 3 4 5 6 motivi e qui ho messo anche marca punti quindi ho piegato un motivo in due e poi ho fatto uno e due così ok adesso devo completare il mio motivo devo fare il terzo giro quindi qui ho fatto tre giri e qui devo completare quindi faccio 1 2 3 catenelle più 3 di separazione quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta e più oh, 3 catenelle di separazione allora scusate così ora lavoro le sette maglie alte 2 3 4 5 6 7 faccio 1 2 3 4 5 6 7 catenelle vado qui dove il mio marcapunti e lavoro le 7 maglie alte faccio 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa è l'apertura della mia manica. Continuo la mia lavorazione e quindi faccio. 3 catenelle una maglia alta al centro delle tre maglie basse 3 catenelle 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 3 catenelle maglia alta al centro delle tre maglie basse continuo fino ad arrivare al prossimo marca punti ecco mi sono arrivata al mio marca punti sto lavorando le mie sette maglie alte quindi sono 4 5 6 e l'ultima 7 adesso faccio 1 2 3 4 5 6 7 catenelle vado qui dove mi trovo in marca punti e lavoro 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 3 catenelle 1 2 3 maglia alta al centro delle tre maglie basse 1 2 3 e continua a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro quindi ci ritroviamo qui eccomi sono arrivata alla fine del giro e ho chiuso nella terza catenella con una maglia bassissima ok ecco vi faccio vedere questa è l'apertura della mia manica adesso continuo a giro quindi ricomincio il mio motivo ho finito i miei tre giri e adesso devo ricominciare a fare il mio motivo allora Allora, io sotto, diciamo, nel mio sottobraccio ho aggiunto 7 catenelle, quindi ho aggiunto un motivo. Voi se volete ne potete aggiungere due, però poi la manica risulta troppo larga, ok? Quindi un motivo, 7 catenelle vanno bene allora facciamo 1 2 3 catenelle sono la prima maglia alta più 3 maglie alte nell'archetto delle 3 catenelle poi 1 2 3, 3 catenelle di separazione facciamo 1 2 3 nella quarta maglia lavoro una maglia alta 3 catenelle e qui nelle 7 catenelle lavoro 7 maglie alte 1, 2 3 4 5 6 7 3 catenelle una maglia alta nella quarta maglia alta 1 2 3 4 3 catenelle nell'archetto lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una maglia alta nella maglia alta e 3 maglie alte nell'archetto seguente 1 2 3 catenelle maglia alta nella quarta maglia alta delle 7. ecco Qui ho lavorato le sette maglie alte, ok. Quindi vado avanti, finisco il mio giro e poi continuo la lavorazione: continuo a lavorare i miei motivi fino alla lunghezza che mi serve voi andate avanti se volete fare viene bene anche un vestito con diciamo una sottoveste in tinta oppure uh, di un altro colore secondo me viene anche bene un, un bel vestitino ok io comunque farò una, una maglia non farò un vestito bene va avanti ci ritroviamo dopo e poi facciamo la manica rieccomi allora io ho lavorato la mia maglia e sono arrivata alla fine infatti ho fatto anche un bordino un, un bordino non tanto diciamo non tanto alto la mia maglia partendo dalla spalla fino al bordo misura 62 centimetri ok ed è larga 46 centimetri ora io ho fatto una manica e ho fatto una manica corta allora l'idea era fare la manica lunga però voi se volete la potete fare lunga poi invece ho cambiato idea e ho deciso di fare la manica corta che a me piace piace più la manica corta ok però ripeto nessuno vi impedisce di fare la manica lunga e adesso inizio a fare l'altra così vi faccio vedere dobbiamo riprendere la lavorazione del motivo va bene allora, qui sotto il braccio, so, queste sono le sette catenelle che abbiamo aggiunto e poi abbiamo lavorato le sette maglie alte. Vediamo se posso avvicinare. Ecco, adesso io mi aggancio alla quarta, 1, 2, 3, alla quarta maglia alta. Anzi, faccio un nodino faccio un nodo un doppio nodo così poi rientro e inizio con 3 catenelle 1 2 3 ora salto la maglia e vado qui non so se riuscite a vedere ecco vado salto una maglia vado qui e lavoro una maglia alta lavoro una maglia alta salto questa maglia quindi queste due maglie e vado qui e lavoro una maglia alta una maglia alta proprio qui dove abbiamo non so se riuscite a vedere questa maglia alta ecco entro e lavoro una maglia alta così 3 catenelle una maglia alta, qui abbiamo le tre maglie basse, quindi vado nella maglia centrale e lavoro una maglia alta 3 catenelle lavoro le sette maglie alte, vado sulla prima e lavoro una maglia alta 1 2 3 5 6 7 3 catenelle una maglia alta qui abbiamo le tre maglie basse vado nella maglia centrale e lavoro la maglia alta 3 catenelle e 7 maglie alte quindi continuo e ci ritroviamo qui alla fine del giro, perché dobbiamo completare le maglie. Qui abbiamo fatto 4 maglie alte, quindi dobbiamo completare perne farne ancora 3. Ok? Ci ritroviamo qui alla fine. Eccomi, sono alla fine del giro, dobbiamo completare le maglie alte. Dobbiamo lavorare ancora 3 maglie alte, quindi vado qui dove mi trovo la maglia alta. lavoro una maglia alta una maglia alta qui 2 e una maglia alta salto le due maglie e vado proprio qui e adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima ecco adesso ricomincio quindi do, ricomincio la lavorazione allora nella mia manica che ho fatto la manica corta io ho lavorato un motivo e poi ho lavorato la maglia e rilievo ho fatto una maglia alta in rilievo davanti e una maglia alta dietro una davanti e una dietro quindi ho fatto solo un motivo quindi voi, ripeto se volete la manica più lunga Uh, se la volete a tre quarti o lunga continuate con la lavorazione ok. e poi alla fine fate un bordino ora lavoro 6 catenelle faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 3 di separazione vado nell'archetto delle 3 catenelle lavoro 3 maglie alte 1 2 3 una maglia alta sulla maglia alta e 3 maglie alte nella nel secondo archetto delle 3 catenelle 2 3 catenelle maglia alta sulla quarta maglia delle 7 3 catenelle e così via il punto lo sapete ok quindi lavoro la mia maglia e poi facciamo il bordino eccomi allora io ho finito la mia manica ho fatto solo un motivo e adesso lavoro il mio bordino lavoro delle maglie in rilievo faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta nell'archetto delle 3 catenelle lavoro una maglia alta e poi lavoro 7 maglie alte quindi lavoro le 7 sette maglie alte sulle 7 maglie sembra un gioco di parole quindi. poi ancora qui mi trovo l'archetto di 3 catenelle lavoro una maglia alta una maglia alta nella maglia centrale una maglia alta nell'archetto seguente e poi lavoro ancora sette maglie alte lavoro le sette maglie alte poi qui nell'archetto lavoro una maglia alta una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta nel se nell'archetto seguente ok fino alla fine del giro eccomi sono alla fine del giro io ho ripreso in tutto 40 maglie ok adesso devo chiudere ma non chiudo nella terza catenella ma chiudo in questa maniera perché devo lavorare delle maglie alte in rilievo chiudendo la prima maglia in questa maniera la mia maglia è già in rilievo quindi inizio con 3 catenelle vado nella maglia seguente lavoro una maglia alta inserendo l'uncinetto dietro alla maglia passo in questa maniera sulla maglia rientro dietro prendo il filo e lavoro una maglia alta volendo potete cambiare anche uncinetto la mia maglia io l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del 3 e mezzo per fare il bordino sto lavorando con l'uncinetto del numero 3 ora maglia seguente una maglia alta e rilievo davanti Maglia seguente, maglia alta e rilievo dietro, quindi inserisco l'uncinetto dietro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo, esco e faccio una maglia alta, così. Maglia alta e rilievo davanti, maglia alta, dietro, avanti, dietro. Così. ripeto questo, il bordino io l'ho lavorato per tre giri quindi ho fatto tre giri ora vado avanti finisco il giro e iniziamo il giro insieme poi finite da sole e la stessa cosa fate anche se volete fare un bordino lo fate anche qui Fate la stessa cosa come abbiamo fatto nella manica, ok? Allora, una maglia alta in rilievo davanti e una dietro, così. Passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta. Rieccomi, sono alla fine del giro devo lavorare l'ultima maglia e adesso chiudo e chiudo come ho iniziato ho iniziato in questa maniera ho, ho, ho inserito l'uncinetto dietro alla maglia e ho chiuso così con una maglia bassissima quindi la mia maglia è rilievo adesso devo lavorare le maglie come si presentano quindi una maglia alta è rilievo davanti una maglia alta dietro quindi faccio le 3 catenelle vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in rilievo dietro una maglia alta in rilievo davanti in pratica stiamo lavorando come eh, la maglia a coste come ai ferri quando facciamo un dritto e un rovescio così allora io l'ho già detto nella mia manica ho fatto solo tre giri Voi se volete o andate avanti con la lavorazione della manica Oppure se volete il bordino più, più alto continuate con i giri Questo è il secondo giro, io poi farò il terzo e eh, taglierò il filo E per me poi la manica è finita Infatti poi eh, nasconderò tutti, nascondo tutti i fili Qui se volete potete fare un bordino qui è molto più facile riprendere le maglie perché all'inizio ho iniziato con le maglie alte quindi l'importante prendere iniziare da un affallo dal dietro ehm, prendere una maglia in rilievo così la prima maglia alta e fate una maglia alta davanti una dietro se lo scollo è troppo largo allora nel primo giro saltate qualche maglia se, ehm, la scollatura è troppo larga a me va bene così eh, fa caldo, siamo in estate quindi le scollature così belle larghe belle ampie a me piacciono tantissimo ok? bene, finisco la mia manica e poi metto la maglia sul manichino e vi faccio vedere come alla fine della lavorazione in pratica, ecco Bene, io spero di aver accontentato qualche amica perché mi avete chiesto di fare qualcosa uh, di semplice, di, alla portata un po' di tutte, perché insomma ho avuto dei messaggi su messenger dove mi chiedevano di fare un qualcosa facile perché io sono principiante i tuoi lavori sono belli però non sono alla portata di tutte mi dispiace io, io faccio quello, insomma, quello che trovo, quello che mi piace quello che devo indossare io quindi quando trovo un lavoro, uno schema che mi piace allora decido di, di fare qualcosa per me oppure per, insomma, per la mia famiglia e quindi poi faccio il tutorial io spero che questa volta ho accontentato un po un po di amiche bene io vi ringrazio per la compagnia spero che la maglia vi piaccia che la volete realizzare e spero anche di vedere eh, tante vostre foto di questa maglia nel mio gruppo facebook creare insieme a katia e ale io intanto vi saluto vi abbraccio e